Salve a tutti, in questo video andremo a vedere delle funzionalità che ho scoperto personalmente da poco eh, su OBS Studio 29 e queste funzionalità per me sono abbastanza importanti e ha senso spiegarvele perché magari si sì, eh, sentite dire solo da vari forum o all'assistenza. Che trovate su OBS Studio che ah, OBS Studio versione nuova non funziona perché i plugin vecchi non vanno. Allora, uno i plugin vecchi che non vanno, perché sono vecchi tecnologia vecchia, e hanno deciso di levarli. E devono essere tutti aggiornati a una tecnologia. Eh, più nuova e poi aggiornati. Non si tengono plugin vecchi nei programmi ma a me funzionavano e quindi eh, obs merda no è l'unico modo che ha obs per avere tutto eh, più o meno aggiornatissimo perché quello che è interessante è che c'è un plugin che adesso sto cercando il nome e vi dirò il nome che ha sempre funzionato più o meno così e dopo ve lo dirò il nome quando mi viene in mente ehm, che aveva l'auto update F StreamFX, eccolo qui il nome. Praticamente eh, installando StreamFX ogni volta che lo apri OBS Studio, che apri OBS Studio si fa un check di StreamFX in automatico e quindi si va a vedere se c'è l'aggiornamento per quel plugin. Quindi, questo dovrebbero fare tutti i plugin nuovi in teoria, dovrebbero essere tutti aggiornati e quindi questa è la prima cosa che è importantissima e io condivido completamente e nella versione 29 io ho trovato questa funzione sull'audio che è molto interessante adesso andiamo a vederla e ve la spiego allora un attimo che apro OBS Studio allora siccome è un OBS è quello che sto usando per voi, per farvi vedere come si usa cioè per farvi vedere me stesso devo aprire un altro bs in qualche altro modo quindi adesso vedremo ok, guarda che lo avvio comunque, perfetto adesso mi incaccio in alto in modo che do meno fastidio eccolo qui Adesso voi vedete un altro OBS Studio. Allora io ho trovato questo plugin e l'audio ma per caso. Allora prima cosa che vi faccio notare, vedete che l'audio del microfono è sempre più o meno a meno 10. Allora eh, questo è l'effetto finale del plugin che ho utilizzato e ci vuole anche una catena precisa. Per fare questa cosa e una cosa che avevo notato in alcuni microfoni scarsi è che ah ok ho la il microfono comprato da 30 euro ok che fa schifo ok boh non so poi ho la cuffia col microfono da gaming eh, ok questi tipologie di microfoni eh, erano bassissimi quindi tipo metto L'audio del microfono al massimo e non arrivo neanche a meno 45, quindi una schifezza. Devo sparare a più 5000 eh, dB l'audio per far sentire qualcosa, questo non è più necessario, perché mettendo una catena di eh, plugin eh, corretti nel modo giusto si risolve quindi tutti i vostri microfoni scarsi. Eh, riescono a fare qualcosa di decente finalmente allora la prima cosa è che tutto sta nei filtri quindi vado su eh, microfono ausiliario sul tre puntini ok vado su filtri adesso li vediamo eh, tutti in ordine e così vediamo quello quelli nuovi quelli vecchi e la sequenza corretta allora mi raccomando avrete un microfono che magari è sensibile e quindi mh, sente il tutto anche le schifezze di rumori sotto o il vostro computer che è un catorcio che ha la ventola <totiposite> e sentite il rumore della ventola allora dovete mettere riduzione del rumore io adesso sto usando i nomi esatti dei filtri quindi più riduzione del rumore proprio riduzione del rumore esattamente ok eh, come metodo speaks perché ho visto che r noise è troppo forte nel senso troppo potente e sega troppo audio e le volte non si sente niente di quello che sta dicendo e una buona limitazione a meno 40 cioè andiamo qui tutto quello che è sotto meno 40 lo seguo ok mi raccomando se sono un pianista e sto suonando e voglio sentire anche i suoni bassi bassi bassi devo levare l'induzione del rumore altrimenti eh, quando il pianoforte suona troppo basso pa, sega tutto e non sentiamo più niente quindi questa è una modalità di setup per i Youtuber per esempio o per il gamer o comunque per qualche webinar ok, poi c'è un altro eh, tutorial, cioè, no, tutorial, plugin, filtro che è compressore verso l'alto. Compressore verso l'alto tutti i parametri sono lasciati uguali tranne il soglia che ho messo meno 10. Cosa vuol dire? che prende l'audio e lo spara eh, eh, a meno 10, cioè se l'audio è basso lo prende e lo spara a meno 10. Ah, ok, quindi questa è una cosa. Poi l'altra cosa da fare è, ok, potreste avere invece in qualche momento l'audio alto, non si sa mai perché magari in una situazione dove gente parla basso, gente parla alto, volumi strani. Allora come ultimo va messo un limitatore in modo che al massimo arrivi a meno 10 cioè se è basso eh, con il compressore verso l'alto lo spara a meno 10 se è troppo alto con il limitatore lo riporta a meno 10 non va fatto l'inversione perché adesso la vediamo se io inverto metto prima il limitatore poi verso l'alto cioè, e poi il compressore ecco il rischio che vado sopra ecco sono andato sopra al eh, sul rosso sto andando sul rosso e non va bene perché eh, il rosso è distorce cioè il rosso equivale a distorcere questo è il nuovo filtro che ho visto e ci saranno anche tante altre cose per adesso sono metodico e uso quello che ho sempre usato però almeno questa cosa qui è una figata e funziona molto bene, quindi anche l'audio che stiamo sentendo è un audio molto buono e può essere sentito bene sia su cellulari che su PC, portatili con le casse interne, quindi è tutto a posto. Per questo video tutorial è tutto.